We'll be Con il Principato di Augusto inizia la fase imperiale della storia di Roma. Si tratta di un lungo arco di tempo di circa quattro secoli e mezzo. Esso ha inizio nel avanti a.C., quando il Senato accorda ad Ottaviano il titolo onorifico di Augustus e si conclude convenzionalmente nel 476 d.C., con la deposizione dell'ultimo imperatore romano Romolo Augustolo da parte parte di un re Barbaro. Possiamo suddividere i quattro secoli e mezzo in due fasi. La prima è data dai primi tre secoli, un periodo di pace, di benessere e di relativa stabilità politica. Sono i secoli in cui l'impero raggiunge la massima estensione territoriale e un notevole sviluppo economico. La seconda fase è costituita dall'ultimo periodo, dalla fine del terzo secolo alla seconda metà del quinto secolo d.C. Un'epoca contrassegnata da un lento e inesorabile declino dovuto all'instabilità politica, a una grave crisi economica, alla precarietà dei confini, sempre più facilmente penetrabili dai popoli esterni, che a partire dal IV secolo dilagheranno nei territori dell'impero, devastando città e campagne.